benvenuti cari amici elfi e cari amici umani qui vedete sul campo delle, di battaglia eh, di una provincia dell'acciaio eh, lo schieramento amico composto dalle solite cinque unità che affronta eh, lo schieramento nemico composto da se unità eh, vedremo se riusciamo a terminare una battaglia senza avere alcuna perdita da parte nostra ok eh, per il fattore iniziativa eh, l'attacco spetta a noi possiamo pure cominciare cercando di portare a termine ecco il primo attacco ha avuto successo il secondo attacco non è possibile effettuarlo si può manovrare in modo tale da avere le nostre truppe pronte per una seconda fase dell'attacco ok si muovono anche i nemici, il golem in questo eh, momento può entrare in azione perché ha il proprio obiettivo a portata di mano. Tutte le truppe di minche si muovono. Ora, la scelta che dobbiamo fare in questo momento è sia di abbattere l'unità magica, il mago spinoso, che altrimenti infliggerebbe gravi perdite per tutta la battaglia però di levare di mezzo anche la brutta lava che limita con maggiore mobilità quindi in pratica andiamo di eh, portare sia all'attacco ecco l'attacco contro un'unica magica ha avuto successo è stata completamente eliminata però cerchiamo di continuare se possibile per eliminare completamente anche l'unità delle brutte ladre ok questa fase sta andando bene per noi successo ci sta, per così dire, eh, arrivando, ci, ci arriva il successo ok, allora, vediamo lasciarli venire avanti ecco okay. qui l'opportunità di eliminare eh, il primo squadrone di, di cavalieri coraggiosi quando una delle nostre unità non può attaccare questa può comunque infliggere danni al nemico ecco ok finora è andata bene una battaglia si. si sviluppa bene ne abbiamo ancora perduto andiamo a rimanere in una situazione dove non... possiamo essere attaccati esattamente la cosa più facile ok però se è possibile se le truppe sono coordinate ecco abbiamo terminato vinto completamente la battaglia in maniera schiacciante come vedete le truppe sono tutte quante illese, tutte le nostre 5 unità non hanno avuto il minimo eh, danno ok, dedico questa vittoria agli amici della compagnia Deneris Targaryen Elvandor, gloria agli Elfi e eh, gloria anche agli umani che compongono la nostra compagnia una vittoria perfetta la dedichiamo ai giocatori che apprezzano questo tipo di eh, battaglia